prima volta che vieni qua da noi allora vediamo un attimo qua allora, adesso della vento ok allora questa qua che è un simile alla lega di Gabbiano, ma è un... usi a s M. e poi ti rischi di tagliarti, io ti consiglio di venire qua da noi, comunque fammi vedere un attimo, ci sarà parecchio da lavorare con te, te lo dico già, perché hai un, così, hai un gespuglio al posto dell'isoprazia, quindi ci sarà sola qua e devo fare tutto io che devi stare tranquilla perché non... allora io userò una pinzetta cioè se tu non hai mai eh, posso chiederti l'età scusami 30 anni ah sui 30 anni non ti sei mai tolto le ciglia con la pinzetta solo con il rasoio e basta Mettiti rilassata, comoda, comoda, comoda, ok? Bene tesoro, ok? Allora, e io adesso finisco un attimo una cosa qua e io ti faccio accomodare in sala d'attesa e nella saletta di là, qua a destra, ok? Ti faccio accomodare. E io arrivo subito con tutto quanto, ok? Va bene. questa pinzetta eh? che vedi qua lavorerò con questa pinzetta e poi userò per ultimare anche questa mica forbice ok tu adesso devi stare rilassata perché devo andare a togliere tutto il pelo tuo quello del gesto innanzitutto volevo sapere la forma che desideri avevi visto una forma in particolare guarda io te le posso far vedere guarda dal mio schermo vediamo se riesco a farti vedere qualcosa allora aspetta che arrivo eh, ok ok ok ok allora Vediamo se riesco a farti vedere alcune immagini in modo che tu capisca quale insomma vuoi. Ecco qua. Allora tesoro. sono un po' strane allora per il tuo viso anche le ali di gabbiano si sì, si può fare ma questa che è troppo marcata anche no magari una come si dice una simile qua ok ecco qua allora questa qua che è un simile me è un po' più stretta e come dimensione e strettezza questa qua è troppo stretta direi una via di mezzo questa qua ok facciamo questa ti può andare bene sì perché l'altra è troppo inarcata per il tuo viso secondo me è troppo aggressivo tu hai già un viso dolce quindi questa qua secondo me è perfetta allora vado ok perfetto andiamo subito a, a incominciare ok tu, tu devi stare rilassata rilassata rilassata ok io vado eh no no tesoro tesoro bravissima, vedrai che il tuo aspetto sarà completamente diverso, Mamma mia, ne hai un sacco e poi secondo me vedrai che con questa non avrai più i peli superflui che sono veramente duri da togliere perché avendoli tagliati con la soio è normale che i peli induriscano in questo modo invece con la pizzetta a togliere i peli dalla radice ok ci sei eh, un occhio è fatto eh? dopo andiamo a fare il secondo occhio e dopo andiamo Rilassata, ok. Ah, insomma, mi hai detto che hai cambiato lavoro. Eh. un sacco di punti neri eh, che non mi piacciono e quindi volevo farti una capito come volevo farti eh, una pulizia del viso approfondita se vuoi mm? va bene ok non fare così non fare così no devi stare tranquilla eh, lo so che qua è più dura qua eh. fa più male lo so però devi stare tranquilla Allora adesso io ti vado a dare questa crema alla violetta Yeah. They didn't leave them. e a certe cresce un po' di più. E quindi... 可惜吧 E martedì Ok. Allora, uh, martedì per.. Volevi la matita quella? Quale delle tre? Quale delle tre preferivi? Questa qua? Quella con i peletti? Ok ti dico subito che questa viene 12 euro quindi abbiamo 10 più 12 sono 22 euro. オープン